Buongiorno a tutti, eh, mi chiamo Riccardo Torlone, sono un docente di Big Data presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma 3, eh, sono qui insieme al mio collega il professor Paolo Merialdo e due eh, amici, i nostri ex studenti eh, Giorgio e Stefania. Eh, ci troviamo presso la biblioteca di area scientifica tecnologica del Dipartimento di Ingegneria, è un luogo dove gli studenti vengono per studiare, eh, hanno a disposizione eh, attrezzature informatiche, dei personal computer, naturalmente la wifi e tutta una serie di servizi eh, software a loro a disposizione. ci pensate tutti i giorni eh, utilizziamo costantemente delle applicazioni software eh, per esempio quando facciamo ricerca su internet, quando ci facciamo guidare dal nostro navigatore satellitare, quando usiamo un sistema di messaggistica, quando consultiamo i social network per vedere cosa fanno i nostri amici. Per questo motivo eh, l'ingegnere informatico è diventato una figura indispensabile presso tantissimi settori e per questo motivo molto richiesta nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è formare questa figura di ingegnere informatico e lo facciamo offrendo eh, un corso di laurea triennale in ingegneria informatica e due corsi di laurea magistrale. Molto sinteticamente il corso di laurea triennale prevede i primi due anni eh, dei corsi di base tipici dell'ingegneria come analisi, eh, fisica, geometria eh, sistemi di telecomunicazione e anche dell'elettronica, ma già dal primo anno eh, offriamo dei corsi che eh, sono orientati alla formazione dell'ingegneria informatica, come i corsi di fondamenti di informatica, calcolatori, algoritmi. Eh, al terzo anno lo studente può scegliere tra due percorsi, un percorso che prevede l'approfondimento delle tematiche tipiche dell'ingegneria informatica, con corsi avanzati come le basi di dati, eh, i sistemi informativi su web, i sistemi operativi, le reti ed un altro invece che è orientato alla formazione nell'ambito dei sistemi di automazione industriale e la gestione d'impresa, con dei corsi specifici come la gestione dei progetti e l'automazione industriale. Offriamo poi due corsi di laurea magistrale che sono la naturale prosecuzione di questi due percorsi, una laurea magistrale in ingegneria informatica e una laurea magistrale in ingegneria gestionale dell'automazione, nella quale si approfondiscono da un punto di vista teorico ma anche e soprattutto da un punto di vista applicativo queste grosse tematiche. Una cosa importante che vorrei dire è che una peculiarità della nostra offerta formativa che la distingue rispetto ad altre offerte analoghe, eh, innanzitutto è la estrema eh, dinamicità eh, dell'ambiente. Siamo un'università giovane e eh, cerchiamo di tenerci al passo con l'evoluzione, in questo caso dell'evoluzione tecnologica, per esempio abbiamo attivato molto recentemente dei corsi che riguardano lo sviluppo di applicazioni mobile, i big data, eh, la gestione e l'analisi dell'informazione su web, la sicurezza informatica, eh, la bioinformatica e eh, ne potrete citare tanti altri. Facciamo anche dei corsi in inglese nella quale eh, invitiamo dei docenti di eh, esperti di alta qualificazione eh, che selezioniamo ogni anno per eh, fargli presentare delle tematiche eh, di forte attualità. L'altro aspetto che certamente è importante e che è un nostro punto di forza è il rapporto privilegiato con il mondo dell'impresa e il mondo delle aziende. Vero Paolo? Vero, sono Paolo Merialdo, insegno sistemi informativi su web nella laurea triennale e eh, analisi e gestione dell'informazione su internet nella laurea magistrale. Sono anche eh, responsabile dei rapporti con le aziende, in effetti è di questo aspetto che eh, vorrei parlare. Da quando è stata istituita la riforma del 3 più 2, quindi da circa 15 anni, tutti i nostri studenti dalla laurea triennale devono fare un tirocinio di circa 2 3 mesi in azienda. Sostanzialmente poco prima della laurea lo studente va in un'azienda dove conduce, seguito da un tutor aziendale, un piccolo progetto, porta avanti una sperimentazione che può essere di interesse per l'azienda la, che lo ospita. In questo modo lo studente ha la possibilità di mettere in pratica quello che ha studiato e quello che ancora sta studiando, ha la possibilità anche in qualche modo di valutare se stesso. Spesso gli studenti sono spaventati dall'idea di affacciarsi sul mondo del lavoro, non sono sicuri delle proprie competenze, attraverso questa esperienza hanno modo di misurarsi, hanno modo di misurare anche noi o quantomeno la formazione che gli abbiamo proposto fino a quel momento. Eh, le aziende che partecipano a questo programma con noi sono tantissime, sono più di 500, è stato molto facile trovarle, anzi sono loro che il eh, più delle volte vengono a cercare noi. Gli studenti laureati in Ingegneria Informatica a un anno dalla laurea, secondo una recentissima analisi eh, statistiche di Alma Laurea sono impiegati per più del 90%, quindi le aziende sono felicissime di partecipare a questo eh, programma perché facilmente riescono a entrare in contatto con i nostri studenti laureandi. Le aziende partecipano anche nella didattica, in quanto le invitiamo spesso a tenere dei seminari, a raccontare casi di studio nei nostri corsi più avanzati. Ci aiutano anche nel spiegare agli studenti eh, che cosa sono eh, tutto quell'insieme di, di competenze che vengono racchiuse sotto il termine di soft skill, quindi come si scrive un curriculum, come si fa una presentazione, come si affronta un colloquio di lavoro, oppure come si fonda una start-up. In effetti negli ultimi anni abbiamo cercato di dare un grosso impulso per quanto riguarda la cultura imprenditoriale del, dei nostri studenti. Tipicamente in Italia sono gli studenti delle scuole di economia che tendono ad avere ambizioni imprenditoriali. In realtà se guardiamo all'estero vediamo che le aziende più innovative sono state fondate da ingegneri informatici. Questo è abbastanza naturale perché gli ingegneri informatici hanno quel bagaglio di competenze che gli permette di avere un vantaggio competitivo, di proporre qualcosa di veramente nuovo e innovativo. Abbiamo quindi cercato di contaminare gli studenti offrendogli la possibilità di entrare in contatto con l'ecosistema delle start-up e eh, diciamo, queste iniziative hanno dato dei frutti notevoli, sono nate più di 15 start-up in pochissimi anni, queste start-up hanno eh, creato lavoro, impiegano oggi più di 50 persone e valore, sono riuscite a raccogliere più di 5 milioni di finanziamenti da fondi privati. Io passerei la parola a Giorgio e a Stefania che effettivamente sono nostri laureati che hanno fondato una start-up di successo, quindi lascio a loro raccontare un pochino quella che è la loro esperienza. Grazie Paolo, io sono Giorgio Sadolfo, sono il CEO di Filo, un ex ingegnere di Roma 3, laureato qui a Roma 3, e noi lavoriamo come società, come startup innovativa nel campo dell'internet delle cose, e abbiamo sviluppato questo piccolo dispositivo che uno collega alle cose per lui importanti, quindi le chiavi, il portafoglio, la borsa, e tramite un'applicazione è sempre possibile ritrovare i propri oggetti. Siamo una startup innovativa che, come diceva Paolo prima, ha dato lavoro oggi a circa 15 persone, nasciamo fine del 2014, settembre 2014, Abbiamo già eh, preso un round di finanziamento da, da più di 500.000 euro e oggi eh, lavoriamo in tantissimi campi. Lascio la parola a Stefania che è la nostra responsabile tecnica, anche lei ingegnere di Roma 3. Ciao, eh, io sono Stefania D'Roberto Roberto e diciamo che eh, questo progetto FILO è nato quando io ancora non avevo finito la laurea, anzi... Eh, è stata proprio un'opportunità per potermi laureare in quello che mi piaceva fare e che eh, ha portato effettivamente alla realizzazione di un'azienda e di un progetto che è stata poi uh, la mia tesi. In particolare l'università mi ha dato l'opportunità no? di capire quanto uh, effettivamente avessi le capacità di coordinare un team di sviluppo e um, realizzare un'applicazione che uh, ad oggi appunto sta facendo funzionare la nostra azienda ma che allo stesso tempo mi permette di coordinare un team uh, di uh, 5 persone che uh, lavorano sia per quanto riguarda eh, diciamo, lo sviluppo e le migliorie di questa applicazione, sia su altri ambiti eh, che permetteranno appunto di eh, portare diciamo, la nostra azienda verso altri contesti e altri ambiti di sviluppo. Ti ringrazio Stefania, quindi non posso far altro che invitarvi a iscrivervi a questo corso di laurea, perché sono sicuro che troverete ampia soddisfazione durante il percorso di studi e fuori da qui nella vostra vita lavorativa. Grazie. Mm.